Mi scrive un allievo. E ho, tra ho trasformato il mia, la mia presentazione Google di tipo Google presentazioni, tipo PowerPoint e come suggerito ho trasferito i contenuti in un sito Google, è il mio primo sito Google. Mi sono però reso conto che quando ho fatto la presentazione non ho controllato se le immagini erano ehm, protette dal copyright oppure no. Adesso voglio pubblicare il sito, però sono un po' preoccupato. Cosa devo fare? Allora, innanzitutto complimenti per questa domanda, è una domanda intelligente che un sacco di gente si potrebbe fare. Questo è il motivo per cui adesso faccio un bel video tutorial che è utile un poco per tutti. Allora, immaginiamo di essere entrati nel nostro account e nel nostro account il sito probabilmente non lo vediamo. Qui se clicchiamo sui eh, nove puntini, andiamo su Site, otteniamo questa videata. Per vedere il sito bisogna cliccare su Nuova versione di Google Site. Qua si vedono i siti che ho creato ultimamente, soprattutto questo è il mio ultimissimo sito. Allora lo apro. Immaginiamo di voler fare una presentazione, come dovrete effettivamente fare, ai compagni di classe, quindi all'interno della classe. Non è necessario pubblicare, nel senso che voi potete navigare il sito cliccando su questa icona che ci dà l'anteprima. Questa è l'anteprima e ha l'aspetto di un sito normale, nel senso che è perfettamente navigabile. Cioè io posso aprire tutti i tasti, i tasti funzionano, i, i video funzionano, i link funzionano. Quindi non c'è assolutamente nessun problema dal punto di vista della operabilità nel momento in cui voglio fare eh, la mia presentazione in classe. Quando ho finito la presentazione, clicco su questa X e torno nella modalità di modifica, come si vede. Può darsi però che il sito sia già stato pubblicato. Allora, se il sito è già stato pubblicato, qua sul sito, come questo per esempio, sul pulsante pubblica, o meglio a destra del pulsante pubblica c'è questa freccetta. Se si clicca questa freccetta si apre questo menu a tendina e si possono scegliere le impostazioni pubblicazione. Ecco questa finestra ci, ehm, ci suggerisce anche questa opzione, richiede ai motori di ricerca pubblici di non mostrare il mio sito. Se io spunto questa casella e non la spunterò perché il mio sito è fatto per essere pubblico quindi non posso farlo ma tu puoi farlo e il sito si comporterà come ehm, i video youtube che non sono in elenco ovvero tu puoi eh, copiarti il link che porta al sito, condividerlo con le persone che vuoi e però nessuna ricerca, in nessun motore di ricerca potrà mai portare il pubblico al tuo sito. Questa è una buona misura di protezione. Non è una misura totale, infatti qui non c'è scritto mantieni il sito privato, no Mantieni il sito eh, fuori dagli elenchi automatici dei motori di ricerca, nel senso che se io mando il link al mio sito a un compagno peperino, una compagna peperina, e questo mh, pubblica il sito sul suo, non so. Eh, sulla sua pagina Facebook, chiunque da là può a sua volta eh, copiare il sito e in breve si fa, si fa il link fa il giro del mondo. Quindi non è che sia una protezione al 100%, è una buona protezione perché insomma di solito i compagni non sono tanto interessati alle presentazioni orali che vengono fatte in classe, così con, dico con un po' di umorismo, diciamo no. Però eh, è bene sapere che c'è questa possibilità. C'è un'ultima possibilità un, ancora un poco più sicura, cioè noi possiamo andare nel pulsante eh, di condivisione e possiamo fare questa operazione. E invece di usare pubblicato chiunque può trovare e visualizzare, io posso cliccare su cambia e posso scegliere persone specifiche che possono visualizzare la versione pubblicata. A questo punto per vedere il sito mh, chi riceve il link dovrà accedere con l'indirizzo mail che io specifico qua. Perché se io apro qua, cosa che non faccio perché non voglio andare a disturbare questo sito che è già pubblico, ma se io volessi eh, cliccare qua si aprirebbe una eh, finestra che mi chiede di mettere l'indirizzo, eh, la mail specifica delle persone che hanno il, il permesso di visualizzare e questo ovviamente rende una condivisione anche non voluta a livello mondiale veramente molto molto improbabile. E volevo far vedere anche aggiungere solo questa cosa che questa è la finestra che mi eh, permette eh, di eh, creare il sito di lavorare sul sito con altre persone se io clicco qua eh, cioè se se leggi qua bozza persone specifiche possono modificare io qua posso scrivere che ne so Pinco, Pallino, Chiocciola, Liceo, Petrarca, TST. Qui c'è la matitina che indica che questo Pinco Pallino ha il permesso di eh, modificare ed ecco che avrò un collaboratore che insieme a me potrà costruire il sito e non solo visualizzarlo. Ecco, spero di eh, aver chiarito questo... Allora, questo era pubblicato... Sì. Spero di aver chiarito eh, questo punto e per qualsiasi domanda non, non esitare tu e non esiti nessuno a scrivermi qua sotto fra i commenti.